Sei sempre tu Guarda che la grande città Sei tu Roma la capitale Roma la capitale Tu non ti fermi mai Tu non ti fermi mai E Torino sai che sei una città Molto vecchia ma grande E Torino sai che sei una città Molto vecchia ma grande sei sempre tu guarda